Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia, una tuta, scusate, di allenamento per il Brasile per gli anni 2022-2023. Questa tuta di allenamento del Brasile per l'annata 22-23 presenta pantaloni neri e una giacca color verde acqua. Nella giacca sono presenti rifiniture di un verde brillante molto belle Le maniche presentano un motivo astratto di un verde leggermente più scuro Nella giacca i loghi sono neri, mentre nel pantalone sono di color verde simile al colore della giacca Una tuta elegante, calda e confortevole che non vi farà passare inosservati. Cosa ne pensate? Secondo me questa è molto bella e nella mia classifica prende 4 stelle. Mi piace molto questo colore verde chiaro, mi piace molto questo motivo e poi comunque eh, la tuta del Brasile ha sempre un suo fascino. Qui in alto vedete il costo